e Buongiorno a tutti, eh, benvenuti e grazie di essere qui oggi con noi. Eh, siamo qui oggi eh, a poche settimane dal sesto anniversario della tragedia dell'Harley Enterprise che nel settembre del 2012 eh, vide un incendio drammatico, un rogo drammatico che, eh, nel quale persero la vita 260 lavoratori. Noi siamo qui oggi a sei anni di distanza da quella fatidica data per farci due domande fondamentali eh, perché sono due domande che ancora attendono risposta la prima domanda è di chi era la responsabilità di chi è la responsabilità di quelle morti di quei 260 lavoratori arsi vivi in quella eh, drammatica giornata rimasti intrappolati come topi in una fabbrica della morte di cui poi vedremo brevemente quali erano appunto le condizioni di lavoro e una fabbrica tra l'altro sovraffollata in cui lavoravano in quel momento più di mille lavoratori e la seconda domanda naturalmente collegata a questa è che cosa chiedono oggi ancora i familiari di tutte quelle vittime che sono qui oggi con noi, ve li presenterò tra poco e quindi quali sono le domande ancora aperte che rimangono sul tavolo no? e sulle nostre anche coscienze dopo quella terribile tragedia. In quel maledetto 11 settembre, dicevo, morirono 260 lavoratori, 32 rimasero feriti. Eh, questa azienda si chiama Ali Enterprise, era in Pakistan, e lavorava per un grande marchio del retail, della distribuzione tedesca, che si chiama Kik. Eh, però quell'azienda, eh, solo poche settimane prima, fu certificata da un'azienda italiana, che tutti naturalmente conoscono, che si chiama Rina. Certificata come? come? azienda che naturalmente era assolutamente conforme a quelli che erano gli standard internazionali e anche gli standard SA8000. Invece in quell'azienda, eh, che appunto è bruciata alle 6.30 circa di quel, di quel giorno, eh, c'erano diversi provi molto gravi gravissime irregolarità che sono, non sono state rilevate quindi dall'auditor in quella circostanza non c'era un sistema di allarme che funzionava eh, non c'erano le porte le uscite di sicurezza erano tutte bloccate ce n'era solo una funzionante per più di mille lavoratori eh, gli estintori non erano sufficienti perché ce ne vorrebbero tre per legge in quell'azienda secondo le norme del paese ma ce n'era soltanto uno e quell'unico estintore era rotto non funzionava eh, I lavoratori tra l'altro non erano neanche stati formati ad utilizzarli quindi se anche avessero avuto gli istintori in mano non avrebbero potuto utilizzarli in quella circostanza ma la cosa ancora più grave più diciamo così eh, sorprendente è che c'era addirittura un piano un piano ammezzato costruito in legno eh, illegalmente e in maniera irregolare quindi senza rispettare le norme eh, diciamo così, procedurali di quel paese di cui evidentemente nessuno si è accorto. Naturalmente, un, paese, un piano ammezzato tutto in legno, che cosa ha fatto? È stato un veicolo straordinario per il fuoco che ha preso un corpo al piano base, al piano terra dell'azienda e che poi si è scatenato in maniera incontrollata, incontrollabile in tutti i piani dello stabilimento. Naturalmente, le porte erano bloccate, dicevo prima, inagibili, totalmente inagibili, e c'era tantissimo materiale infiammabile, vestiti e materiali vari, ricoperti anche da plastica, che hanno preso fuoco e quindi hanno prodotto una, una una trappola una trappola per topi. Eh, non c'era neanche una, una scala di sicurezza esterna, quindi i lavoratori che cosa di fatto hanno, hanno fatto? Eh, si sono trovati di fronte a una trappola completamente blindata, completamente bloccata, in cui le, le fiamme hanno preso, eh, diciamo hanno, hanno, fatto, hanno preso possesso di tutto lo stabilimento e loro non sono più potuti scappare i fumi erano talmente irrespirabili che molti di loro tra l'altro sono anche morti eh, per l'esalazione di questi fumi tra l'altro nel rapporto dell'ispezione pare che fossero presenti 400 lavoratori, mentre dall'interno interviste che poi sono state fatte successivamente ai lavoratori sopravvissuti, in realtà la fabbrica in quel momento lì, a quell'ora del no, de, della sera, quindi siamo già in un orario di lavoro oltre l'orario ordinario, era assolutamente sovraffollata, pare che più di mille lavoratori fossero presenti. Eh, quindi una trappola mortale, dicevo. Eh, tra l'altro questa, questa storia è abilmente ricostruita in un video della Forensic Architecture che vi consiglio di vedere, e di, perché è, un, è molto interessante, sono dieci minuti di ricostruzione molto tecnica, molto puntuale, che dimostrano che cosa è accaduto realmente in quel 11 settembre. A seguito di questa tragedia sono state fatte molte cose importanti, è iniziata una campagna internazionale, le organizzazioni qui presenti hanno tutte partecipato e sostenuto quella campagna, che ha portato a un primo accordo importantissimo, dopo quattro anni di intensa pressione pubblica, ha portato, la campagna ha portato all'accordo un accordo tra alcune delle organizzazioni qui presenti, in particolare tra la Clean Clothes Campaign che io rappresento in Italia, i sindacati internazionali di Industriol e l'ILO, con il sostegno naturalmente dell'Associazione delle Vittime e dei sindacati pakistani, l'accordo ha prodotto di fatto che secondo le convenzioni ILO C-121, quella che riguarda naturalmente gli infortuni sul lavoro, si ottenesse un risarcimento per i lavoratori ancora vivi, naturalmente sopravvissuti, e per i familiari delle vittime. Un accordo che vale 5.15 milioni di euro e che è stato è diventato effettivo solo quest'anno, quando le pensioni sono, hanno cominciato a essere erogate ai familiari dei sopravvissuti e ai familiari, appunto sotto forma di pensioni di lungo periodo, attraverso un ente pakistano. Quindi direte voi, un accordo importantissimo, storico sicuramente, eh, perché era l'epoca tra l'altro anche di altri gravissimi incidenti, ricordo ancora qui Rana Plaza che ha fatto scuola per quanto riguarda accordi di risarcimento di questa natura, quell'accordo è stato ed è importante perché stabiliva un principio fondamentale, e cioè il fatto che i lavoratori e le vittime dovessero essere risarciti secondo le convenzioni internazionali dell'ILO. Voi direte però, e perché siamo ancora qui oggi se è stato fatto un accordo e che in questo momento sta di fatto risarcendo? Uh, le vittime sopravvissute, i lavoratori che ancora sono rimasti, uh, diciamo, su questa terra e i familiari, dice, delle vittime. Beh, perché quell'accordo non copre tutti i danni procurati con quella tragedia. Uh, la Convenzione dell'ILO 121 infatti, si occupa uh, esplicitamente di coprire i danni derivanti da mancato reddito, quindi il lavoro perso da, dai lavoratori di quella fabbrica andata in fumo, e si occupa anche di coprire le spese cosiddette mediche e accessorie. Quindi che cosa rimane fuori? Rimane il fatto che i danni cosiddetti morali, quelli per dolore e sofferenza causati da una tragedia così immane, di scala così importante, sono rimasti fuori da questo tipo di accordo, che è peraltro è un accordo volontario, nel senso che è un accordo eh, che ha previsto il fatto che l'azienda Kik decidesse di mettere questi fondi in un fondo gestito dall'Ilo. Ecco, i dicevo prima, i pagamenti sono appena par sono partiti in quest'anno, eh, ma non ci basta siamo qui oggi per dire appunto che c'è dell'altro da fare, quindi non siamo qui soltanto oggi per fare in memoria di quel terribile incidente, ma anche per dare, come dire, ancora per aprire un ragionamento e cercare di capire quali sono le risposte che ancora vogliamo e che cercano verità. E quindi ci sono qui con me oggi, e do subito la parola naturalmente, a Saida Khatun, qui al mio fianco, che perse il suo unico figlio in quella tragedia, eh, lei, oltre a essere la madre di una delle vittime della dell'Alain Enterprise, oggi è la presidente dell'Associazione delle Vittime, che da allora lotta per avere piena giustizia per le vittime e per i sopravvissuti di quella tragedia. Con, mie, con me qui alla, alla mia sinistra c'è anche Nasir Mansour, vicepresidente del, del sindacato NTUF del Pakistan, che da subito è stato molto attivo, a sostegno del Comitato delle Vittime, ed è qui con me oggi e interverrà insieme a Saeda. Ecco, loro sono qui e sono, diciamo così, i protagonisti principali di questo nostro viaggio che da Karachi è arrivato fino a Roma attraverso l'Europa. E sono qui oggi, e passo subito la parola a loro, per raccontarci le ragioni, ancora oggi, a sei anni da quella tragedia di questo viaggio. E ancora oggi le ragioni, nonostante sia stato chiuso un accordo di esarcimento, che però, come ho detto all'inizio, è di fatto ancora parziale. Saeda e Nasir, alla parola a voi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per averci dato la parola. Mi chiamo Saida Khatun. Ek beta tha hamara aur uska naam Ejaz Ahmed tha. Uski umr 18 thi. Aur wo Ali Enterprise mein kaam kar my, my name is Saida Khatun and my son I'm a widow, and my son Ejaz was working in a factory. Mio figlio Ejaz Stava lavorando nella fabbrica Ali Textiles. Ora, तकरीबन 4 साल से Ali Enterprise He worked in the factory for uh, last 4 years and he was uh, 19 at that time, so he started his work as a, uh, child labor. Aveva lavorato in quella fabbrica già da 4 anni ed aveva 19 anni quando è morto, quindi ha iniziato da bambino una volta al Marche una uh, passata saldi variance, alli in on, terprisermani uh, 11 settembre uh, 2012, ichiamento a Muggler11 del settembre Uh, that there was a factory fire in the evening at the factory which his name is ali enterprise ah la sera dell'11 de settembre 2012 ha ricevuto una telefonata di emergenza saida che eh, la informava che era scoppiato un incendio nella fabbrica delle ali enterprises factory mein was a dead body Sare bachche ke 250 so bachche vahan shaheed ho gai uh, well, She rushed, uh, she said that she rushed to the uh, factory and it take a uh, 45 minute her to reach over there and she saw the flames were there and all factory was engulfed with the fire and there was a crying from inside and nobody was there to pick, uh, rescue them and she saw that uh, 269 workers died Uh, in the fire the, at that, on that day. è andata si è precipitata verso la fabbrica ci ha messo 45 minuti per arrivarci ha visto la fabbrica in fiamme sentiva le urla, le grida dalle persone che stavano ancora dentro e non c'era nessuno a prestare aiuto lei ha visto morire 269 persone uske bad hapne apne attività e phir hame pata chala ki german mein jo kick hai wo ek brand hai enterprise mein kapde banate hain unke khilaf humne case kiya and uh, after that issue we get a strength from our sorrows and our pains and we organize themselves to for the justice and for uh, for their all their uh, rights so they form their own association and uh, through all the process we get to know that uh, a german brand kick they are getting all their merchandise from that factory and we think that it was also involved in that factory from to getting all their uh, garments from that. Factory. E quindi una volta eh, passato la, la parte più immediata del dolore delle perdite si sono organizzati si sono organizzati per avere della giustizia, per far valere i propri diritti. Per questo hanno fondato la propria associazione e a quel punto hanno saputo che l'impresa tedesca Kik era l'impresa che acquistava tutti i prodotti della, della fabbrica e che era coinvolta con la fabbrica. Orferham, Rina Campaniche me. Sono un audit company in altri paesi dove c'è un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia di un'autonomia They, are, they have certified that factory just before 20 days of that fire so in august uh, they have issued a certificate that this factory is working very well e quando abbiamo siamo venuti a sapere dell'azienda tedesca kick eh, per cui si producevano i eh, i prodotti della fabbrica abbiamo saputo anche che un'azienda una impresa di certificazione rina Aveva certificato la sicurezza della fabbrica proprio 20, 20 giorni prima, nell'agosto di quello stesso anno. German e non che che che che è Rina company ke ha lavorato, che ha lavorato, hai ha lavorato, che ha lavorato, che ha lavorato, che ha lavorato, che ha lavorato, che arvo lavorato, doso ha lavorato, Dete che le senti, modi che le parvane. È il file che ha fatto il capo, il file che ha fatto il file, il file che ha fatto il file, il attraff uh, kare. Because of our struggle and the campaign against uh, the brand, take uh, German brand, we also file a case against him in the court and we uh, for the last six m years we are in a struggle and campaigning against what they did in the factory. So we get uh, some agreement and through that agreement we we'll get uh, some compensation. But still we are in a court case and we are fighting for justice. The same is with the uh, Rina uh, Auditing Company, and we think that uh, Rina Auditing Company has given a death certificate just like uh, they call it an uh, auditing certificate, but these are the death certificates. Uh, they are issuing the death certificates, and we think that uh, they are also responsible for the death of these 260 our near and dear, our daughters and sons, and majority of them were young. And uh, we think that uh, RINA should make also responsible for it. That's why we file a complaint against uh, RINA and we demand that uh, RINA should also apologize and take their responsibility and say sorry to the victims and pay compensation to the victims. Quindi abbiamo lottato, abbiamo lottato davvero contro l'azienda Kik. Abbiamo, abbiamo fatto causa, è una causa che abbiamo portato avanti per sei anni e eh, siamo ancora qui, è stato firmato un accordo, abbiamo ricevuto un certo indennizzo ma noi chiediamo ancora giustizia e chiediamo adesso giustizia nei confronti di Rina anche nei confronti di Rina che ha emesso un certificato eh, che invece di essere una certificazione SA8000 noi chiamiamo un certificato di morte perché Rina è ugualmente responsabile della morte di 260 persone che, che erano nostri cari in nostri in figli e nostre figlie differenze. anche Rina è responsabile di queste morti e quindi abbiamo fatto causa anche contro Rina esigiamo da Rina intanto le scuse una richiesta di perdono e poi una compensazione, un risarcimento completo. Amaria Avag, aptakmo janeka hier, je, je hai, so, hamara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 Uh, we are here to uh, share our voices with you and we want to say to you that uh, please raise your, also your voices uh, against the brands and the auditing companies who work in a – they force the workers to work in a worse conditions and uh, we want that that kind of uh, accident should not happen again. It would be a last one. And, As we have lost our near and dear, and, she, uh, and I lost my son, I don't think that uh, there should be an other mother who lost her son or daughter in that kind of a happening. And we think that uh, when the workers go to the factories, they should come back to their homes with the safe. And the life is, uh, is a right. A safety is a right, not a privilege. And we think that there should be a, some kind of a mechanism that the auditing company and social And a brand should be made responsible for the occupational health and safety at a workplace. Noi siamo qui per condividere con voi la nostra storia, le nostre voci. Vi chiediamo per favore di alzare anche la vostra voce contro quei marchi, quelle aziende, quei quelle aziende, imprese di certificazione, quegli auditors che invece di fare per il meglio dell'umanità permettono ai lavoratori di lavorare nelle condizioni peggiori. Quello è un incidente che non deve mai più accadere. Vorremmo che l'incidente, l'incendio in cui sono morti i nostri cari fosse l'ultimo di questo tipo. Io ho perso un figlio e non voglio che nessun'altra madre debba mai perdere un figlio di nuovo in una fabbrica di questo genere. Noi crediamo che i lavoratori, quando vanno in fabbrica la mattina, abbiano il diritto a tornare a casa sani e salvi, che la sicurezza sia un diritto, non un privilegio. Noi chiediamo che ci siano delle misure che eh, costringano le imprese e gli auditor ad accettare le proprie responsabilità. This is a of his son. Questa was, è la foto del figlio. Okay. He was a 19 Aveva and 19 he anni e studia uh, privato e... Studiava privatamente, mm -hmm. ma quando ha iniziato a lavorare in quella fabbrica aveva 14 anni. Grazie per la vostra partecipazione e voice. Grazie per la vostra partecipazione e grazie per aver ascoltato le nostre voci. E grazie a voi per dar la forza a noi ancora oggi di, di lottare insieme a voi. Eh, grazie per questa toccante e lucida testimonianza. Tra l'altro è stato menzionato che il figlio di Saida aveva 14 anni, quindi, un altro dei problemi che non sono stati rilevati in questa azienda, naturalmente, era la presenza di minori, uno dei problemi gravi che riguardavano questa azienda. Ecco, l'azienda è stata certificata tre settimane prima da Rina, ma com'è stato possibile certificare con un certificato S8000 un'azienda in cui c'era un piano mezzato costruito illegalmente, che era visibile a occhio nudo a chiunque entrasse in quella fabbrica? Quindi viene con noi sospetto che qualcuno sia mai entrato davvero in quella fabbrica per verificarne le condizioni di lavoro. Anche perché, e qui c'è il tema della certificazione, se ci fosse stata una... Un intervento positivo dell'ente di certificazione, questo avrebbe forse potuto intimare o comunque porre delle azioni correttive che avrebbero probabilmente evitato, evitato la morte di tante persone e la morte anche del figlio di Saeda. Ecco, cosa c'è che non va quindi con questo sistema che certifica fabbriche della morte e che vende certificazioni per fare in modo che le imprese entrino in maniera, come dire, molto disinvolta nel mercato internazionale per rispondere alle esigenze dei marchi committenti internazionali e in fondo anche per rassicurare noi consumatori, perché a questo punto un'azienda certificata apparrebbe essere un'azienda sicura, ma così non è. Ecco, su questo punto eh, le organizzazioni qui presenti, quindi la, la, la, la Clinton's Campaign, la campagna BTP che io rappresento, insieme al Movimento Consumatori, insieme all'Associazione delle Vittime, insieme al Sindacato Pakistano, insieme alla European Center for Constitutional and Human Rights, che è qui con me, che dopo interverrà, Abbiamo appunto presentato un ricorso al governo italiano eh, proprio in relazione a RINE, al suo mancato, al suo fallimento nel rilevare i difetti gravissimi strutturali che erano presenti in questa azienda poche settimane prima di bruciare. Su questo punto, quindi, lascio la parola ai miei colleghi, a Ben Bampeper Strait della Clean Clothes Campaign internazionale, lui si occupa della lobby e dell'advocacy della nostra organizzazione e a. Naturalmente, Alessandro Mostaccio, del Movimento Consumatori, lascio a voi la parola per intervenire proprio su questo punto. Certificazioni, un sistema che forse eh, è fallimentare in maniera strutturale e che non aiuta, dicevano prima i nostri colleghi, a lavorare meglio, ma anzi certifica il lavoro peggiore. Okay, thanks. Is this on? Yes. Thank you very much. Um, so I already got a proper introduction. I'm the Lobby and Advocacy Coordinator of the International Office. Grazie per quella introduzione. Io sono il coordinatore delle lobby e delle campagne uh, per la Clean Clothes Cam eh, Campaign. I think the first thing that we as a Clean Clothes Campaign do want to stress, and I think it was already stressed by the previous speakers, was that this specific factory incident The fact that it was lethal and cost so many people to die was perfectly avoidable. La prima cosa che voglio sottolineare, credo che sia già stato sottolineato da chi ha intervenuto prima di me, è che l'incidente in questa fabbrica era perfettamente evitabile. FIRES happen. But the consequences of FIRES can be in such a way that they should not lead to killed people. So, in this factory, if there was a functioning alarm system, workers would have heard that there was a fire going on. If there were functioning fire extinguishers, people could have fought the fire, and if there were proper exits, people could have escaped the building easily. In questo caso, per esempio, gli incendi avvengono, per carità, ma le conseguenze in questo caso Potevano essere evitate se ci fossero stati gli allarmi antincendio in funzione, se ci fossero stati le, eh, gli, eh, come si gli, gli, gli antincendi, il, gli spegnitori di incendio, gli, ecco, gli estintori, scusatemi, se ci fossero stati gli estintori e se ci fossero state le uscite di sicurezza, allora si potevano evitare tutti questi morti. So we can't avoid fires, but we can avoid that fires have lethal consequences in these factories. And this is exactly what we, as Clean Clothes uh, Campaign, believe that RENA should have done. When they have visited the factories, or when their subsidiary, Rienka, visited the factory, or allegedly visited the factory, they should have identified notably these issues. Is there a fire extinguisher? Is there an alarm system that functions? can people fight fire and can people people get quickly out of the building if the event that there is a fire it's very factual and easy to check and that's what we expect. Rena to do Quindi gli incendi capitano ma possiamo evitare le conseguenze così uh, letali ed è proprio ciò che crediamo noi alla Clean Close campaign e noi vogliamo capire e dire a Rina, che ha visitato quella fabbrica o perlomeno l'ha fatta visitare dal suo associato Ri e Ka avrebbero dovuto identificare... Esattamente questi provvedimenti che invece abbiamo visto che mancavano. Avrebbero dovuto identificare il fatto che non c'erano estintori, che non c'era un sistema di allarme antincendio, se non c'erano gli strumenti per spegnere un incendio e le giuste uscite di sicurezza. Erano cose molto chiare, fattuali e facili da individuare. E se so had visited e identificare questi problemi, dovrebbero aver chiesto alla fabbrica prima di dare il certificato SA8000, che è un certificato che genererà molto più business alla the fabbrica, dovrebbero aver detto alla fabbrica: prima di dare questo certificato, dovrebbero installare i fili estinguishi, dovrebbero imporre tutti questi problemi e corretti. E <inaudible> quindi, nella loro visita presso questa fabbrica, prima di dar loro la certificazione SA8000, avrebbero dovuto dire alla fabbrica installate tutti questi presidi per evitare conseguenze legali in letali in caso di un incendio e poi dopo noi vi daremo la certificazione. But they didn't. Ma non l'hanno fatto. e ammettere che hanno fatto ed è per questo che noi esigiamo che loro debbano prima di tutto chiedere scusa ammettere i propri errori nessuno può rimediare alla perdita del, del figlio della signora o alle persone che sono morte però devono risarcire i danni a large a Ma c'è anche un problema fondamentale ancora che rimane da affrontare, perché questo non è un evento unico. in the garment Is in factories that have been certified or audited by RINA or enterprises just as RINA under the prevailing auditing systems of this industry. Ogni crollo di edificio o incendio nel settore dell'abbigliamento, nelle fabbriche, si trova in fabbriche certificate da RINA e da altri enti di auditor simili e questo non è la prima volta. And also there auditors generally fail to identify some even of the most obvious problems that put workers at risk. In genere questi auditors non identificano non individuano i problemi principali che sono molto evidenti e che mettono a rischio la la, la vita dei lavoratori. The Rana Plaza building The auditor Il che ha certificato il Rana Plaza lì l'ente certificante ha detto ma l'edificio sembra sano". E poi è crollato. Garib and Garib. Auditor thought it was anche lì i certificatori hanno detto che era una fabbrica perfetta e poi è bruciata. con Hamim sportswear. E lo stesso vale per Hameen. E l'altra? Questo è il Sportfair. Non ho capito. Yeah, ok. È il nome della fabbrica. È il nome della fabbrica. E più recentemente in Bangladesh, in Multifarbs, anche un auditor ha pensato che questa era una fabbrica che era così buona che non aveva bisogno di seguire prima che il boiler si colapsa e ha ucciso 13 persone. E anche un altro caso, in Bangladesh, in Multifarbs, dove l'ente cert certificatore ha detto questa fabbrica va benissimo non c'è bisogno di fare ulteriori controlli poco prima che una grande caldaia invece si staccasse dal da dove era attaccata ed ha investito e ucciso 13 lavoratori. So quindi c'è un problema più sistematico chi è che controlla i controllori e l'absence di alcune conseguenze se uno di questi auditori fa un buon audito. E oltretutto c'è un'assenza di conseguenze per questi enti certificatori se certificano in maniera errata. Quindi crediamo che bisogna considerare la trasparenza di questi auditi. Quindi noi crediamo che bisogna prendere in considerazione la trasparenza di queste ispezioni di auditing the governance of the audited ma anche la governance degli enti certificatori and finally also the consequences of an auditor failing to identify the issues that they themselves are hired to identify e come ultimo anche se non meno importante prendere in considerazione le conseguenze dell'errore di certificazione che compie un ente certificante. And I think that will lead partly to what the victims are equally asking. Not only do they ask to make whole of their losses in the Ali Enterprises factory, but at the same time they do ask us to make sure that this no longer happens again. And the only way to do that is To start controlling the controllers, to start controlling the auditors. E quindi questo ci porta anche alle richieste delle vittime. Le vittime ci chiedono non solo che vengano risarcite le loro perdite di tutti i tipi, ma anche che incidenti di questo genere non avvengano mai più. E l'unico modo per avvicinarci a questo obiettivo finale è di non permettere più ai controllori di essere loro stessi, i loro st ai ai alle persone che controllano di controllare se stessi. Grazie mille. Uh -huh. Grazie. Alessandro Mustaccio, segretario del, Mo del Movimento Consumatori e tra le organizzazioni diciamo, che hanno presentato questo ricorso al Ministero per lo Sviluppo Economico. A te la parola. Non mi deve tradurre in inglese. Sì, abbiamo diritto molto volentieri a questo, a questo reclamo, a questo esposto, a questa istanza, al punto di contatto OSCE, perché da queste tragedie almeno se ne deve uscire con un balzo evolutivo, questo sarebbe il minimo. A fronte di morti, a fronte di ipocrisie, a fronte di certificazioni che che servono più al greenwashing a dare una parvenza formale di regolarità almeno se ne deve uscire con un balzo evolutivo e il balzo evolutivo secondo Movimento Consumatori è arrivare a mettere in discussione il neoformalismo che ha costituito il pilastro fondamentale delle certificazioni non obbligatorie per legge in particolare l'SA8000 è una certificazione sociale che serviva proprio a questo, quindi non è che stiamo parlando d'altro. L'ESA 8000 serve soprattutto in quelle filiere particolarmente complesse, particolarmente critiche, perché fatte di fornitori, subfornitori e catene di subfornitori lunghe, proprio anche a seguito di decenni di delocalizzazioni delle industrie in tutte le parti del mondo. Sembrava fosse un diritto delocalizzare, portare all'estero le, le proprie produzioni per pagare meno il costo del lavoro, per incentivi dei governi, ma molto spesso perché gli standard di sicurezza dei lavoratori non vengono rispettati. Perché uno degli oggetti della certificazione SA 8000 è proprio quello di andare a verificare la catena dei fornitori e suffornitori, soprattutto quando, tipico caso. La tedesca Kik ha fornitori in diverse parti del mondo, ma chi compra da Kik vuole sapere da dove arriva la merce. Peccato che non è, il neoformalismo di dirmi da dove arriva e che tutto è coperto da una certificazione non è servito a nulla. E quindi vogliamo sapere, e chiudo, come movimento consumatori, ma come, quindi come tutti i consumatori italiani, ma così europei, non c'è distinzione. Quando parliamo di responsabilità sociale di consumo, cioè del fatto che il cittadino può influire sul mercato, può orientare le imprese con le proprie decisioni, a che cosa può fare riferimento se anche le certificazioni formali sono fasulle? Cioè questo va a minare la fiducia e la credibilità proprio di un sistema, un sistema che è ormai globalizzato, che dovrebbe andarci bene così com'è, con però un'organizzazione di carattere neoformale, che va a definire che cosa si può fare e che cosa no. Sicuramente Rina non avrebbe potuto evitare, non c'è nesso di causalità tra la certificazione di Rina e un fuoco, ma Rina ha certificato che in quell'azienda si, si, quell si è dotata di tutte le misure, tutte le procedure di sicurezza disponibili in quel momento storico per evitare che in casi come quello che si è verificato finissero in una tragedia. E quindi a permettere una rapida e sicura fuga dei lavoratori noi sappiamo che le autorità locali pakistane non hanno fatto nessun sopralluogo in quell'azienda e quindi alla fine tutto si è tradotto in alcuni fogli di carta che giravano da una nazione all'altra e rimangono adesso il dolore e la disperazione però tu, tutti insieme con la, con la campagna Abiti Puliti, di cui ringraziamo per l'interventismo e per la tenacia, arriviamo a sottolineare che è giunto il momento in cui alla forma si anteponga la sostanza. Grazie. Grazie Alessandro. Eh, tra l'altro mi offre l'opportunità proprio di agganciarmi perfettamente all'intervento successivo. Siamo partiti da un caso drammatico, Ben prima ha raccontato altri casi a testimoniare il fatto che si tratta di un problema sistemico, di sistema. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui le misure volontarie da una parte e le certificazioni anche, ancorché sociali dall'altra non sono sufficienti, non sono più sufficienti per garantire di lavorare in contesti sicuri. Quindi che cosa ci dice questo? Un'altra cosa importante che vorrei sottolineare è che ad esempio nel caso dell'Ill Enterprise in quello specifico contesto le azioni dell'ispettorato del lavoro erano state ridotte, addirittura nell'area dove la fabbrica era collocata queste erano interdette. Quindi voi vedete che cosa sta succedendo, no? da una parte c'è una privatizzazione del controllo, delle certificazioni che sono appunto eh, eh, enti commerciali pagati dalle imprese committenti, dall'altra parte invece assistiamo a una riduzione, a un taglio delle risorse pubbliche da destinare agli ispettorati pubblici che dovrebbero essere invece degli organismi pienamente efficaci, terzi, indipendenti, in grado di fare quel lavoro di controllo e di monitoraggio nei vari paesi naturalmente, necessario a garantire condizioni di sicurezza. Allora quello che noi diciamo, tutte le organizzazioni che sono qui, stanno dicendo di fatto che, lo diceva molto bene prima il mio collega, insomma bisogna che le aziende di certificazione anch'esse rispondano di quello che fanno, che ci siano delle conseguenze per il mancato lavoro in maniera coerente e corretta con i principi ispiratori. E quindi noi diciamo che bisogna che le imprese committenti, tutte le imprese, siano responsabili in solido di quello che accade lungo le catene di fornitura. Allora, rispetto a questo... Eh... Saeda Kantun, che è qui vicino a me, e insieme a altri tre cittadini pakistani, ha anche intentato una causa civile contro il marchio Kick in Germania, dove proprio alcuni giorni fa si è tenuto il primo, la prima udienza. Ecco, quindi questo ci porta direttamente all'altro intervento. La mia collega la, passo la parola a Caroline Tertwind, che è consulente legale dello European Center for Constitutional and Human Rights, che è qui con noi a organizzare questa conferenza stampa e che si è occupata insieme alla sua organizzazione di avvocati di tutti quelli che sono invece i procedimenti illegali in corso rispetto al caso Ali, siano essi appunto di carattere civile che penale, quindi lei ci darà un quadro di quelli che sono questi eh, procedimenti, qual è lo stato dell'arte, anche per ricondurci appunto a un'altra tematica importante, le questioni volontaristiche non bastano, bisogna che ci siano elementi cogenti, vincolanti per le imprese e che queste rispondano degli impatti negativi che producono sui diritti umani ovunque operino. Caroline. Good morning. Thank you for your attention to this topic. Um my name is Caroline Terwind. I'm senior legal Advisor at the European Centre for Constitutional Human Rights based in Berlin. Buongiorno a tutti e grazie per la vostra attenzione. Sono il consulente legale della Clean Clothes Campaign della ICCR non non traduco che si trova a Berlino. We um we work on international crimes such as torture We also work on migration, um, such as the violence uh, against migrants at the EU external borders, and we work on corporate accountability, uh, where we work with local trade unions, local farmer alliances, where we support them with legal means in their struggles um, to hold European corporations accountable when they violate human rights in their operations abroad. Eh, noi ci occupiamo di eh, questioni internazionali eh, sui temi come la tortura, come la violenza contro i migranti, in particolare ai confini esterni dell'Unione Europea e ci occupiamo molto di responsabilità delle imprese. In particolare collaboriamo con le associazioni delle vittime, dei lavoratori e dei sindacati offrendo loro un sostegno giuridico. Eh, e le nostre campagne hanno come obiettivo le imprese europee. Since 2013, we have collaborated with the Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association and the National Trade Union Federation from Pakistan to look at ways um, to hold European corporations accountable that were involved in the operations of Ali Enterprises in Karachi. Dal 2013 abbiamo collaborato con l'Associazione delle Vittime del dell'incendio della Ali Enterprises e con il sindacato nazionale pakistano tutte e due rappresentati qui con noi oggi per trovare il modo per eh, far rendere conto delle proprie responsabilità alle imprese europee. First at a the time there was a public interest litigation proceeding ongoing in Karachi che was trying to clarify the causes and the responsibilities of the fire and we filed a so-called amicus curiae brief to the Sint court to ask the court to also consider in its investigations the european actors kick and rina eh, all'inizio c'era stata proprio una causa a karaci eh, portata avanti per intanto per cercare di fare luce su tutte le persone e gli enti, le persone giuridiche coinvolte in questo incidente, noi abbiamo contribuito con una memoria di amicus curie eh, al tribunale di SIND eh, perché chiedevamo che il tribunale prendesse in considerazione anche le responsabilità delle imprese europee. Unfortunately, those proceedings did not advance. Um, instead, together with the Affectees Association, we decided to file a civil lawsuit in Germany uh, at the local court in Dortmund, which is the place where KIC has its headquarters. We filed a lawsuit against KIC because KIC, during five years prior to the fire, purchased at least 75% of the production that was made in the factory. Not, it's, not what it's Produced, il produ 75% of the factory's production. Sì. Okay. Eh, purtroppo, quella, quella causa civile a Caracci non è andata avanti. Allora, insieme alle vittime, all'associazione delle vittime, abbiamo presentato un esposto, una causa civile a Dortmund in Germania, perché Dortmund è la sede principale dell'azienda Kick e l'azienda Kik negli ultimi cinque anni aveva acquistato il 75% del prodotto della fabbrica che poi eh, si è incendiata. La that argomenta che Kik è liabile per that che to ai lavoratori che were producing i geni che Kik in fine end would sell in its suoi prodotti. Kik ha chiesto owners proprietari di a di of un codice di condotta. And by signing it, with every new order, the code of conduct became part of the terms and conditions. And therefore, KIC had the real possibility to ask the factory to make the necessary changes of implementing adequate fire safety measures. And KIC could have terminated the contract if the factory did not adhere to the code of conduct. Noi basiamo la nostra causa su due punti. Il primo punto è che il danno causato a questi lavoratori è stato causato perché questi lavoratori producevano i jeans che la KIC poi vendeva. Ma il secondo punto è che ogni anno quando rinnovava il contratto con l'impresa pakistana, la KIC. Uh, redigeva un codice di condotta dove dettava termini e condizioni. Allora la chicca avrebbe potuto in questi termini e condizioni avrebbe potuto dettare delle condizioni specifiche tipo chiedendo il rispetto di certi, uh, di certi mh, fattori che avrebbero potuto evitare l'incidente e le conseguenze dell'incidente che ci sono stati. E se queste condizioni non fossero state rispettate, avrebbe potuto terminare il rapporto commerciale con la Ali Enterprises. L'ultima settimana, a settembre, in Dortmund, il giudice ha ascoltato il caso per la prima volta e nel 10 gennaio 2019, sappiamo se il caso può avvenire alla prossima stagione. La settimana scorsa a Dortmund il Tribunale ha sentito le prime presentazioni del caso e il 10 di gennaio sapremo se la Corte accetta la giurisdizione e può andare avanti con, questo, con questa causa. In addition to the proceedings in Pakistan and the proceedings in Germany, the ECCHR also supports efforts to hold RINA accountable here in Italy. Ma oltre alle cause in Pakistan e in Germania, la ECCHR sostiene anche la causa che mira a far riconoscere le proprie responsabilità a Rina in Italia. Together with the Affectis Association, we support an ongoing criminal investigation that is um, ongoing in Genoa against Rina for the supposed falsification of documents. Eh, insieme all'Associazione delle vittime, e noi sosteniamo un'indagine penale a Genova che è in corso per eh, il reato di falsificazione di documenti. We also initiated efforts to produce the necessary evidence to show, um, as my colleague Ben said, that. The lack of fire safety measures was so obvious, and in such a blatant violation of the SA-8000 guidelines and the local Pakistani factory code and building code, um, together with a group called Forensic Architecture based at Goldsmiths University in London, we produced a video simulation which shows the factory it shows the inadequate fire safety measures, and it also shows in a simulation of the fire how easy it would have been with adequate fire safety measures that everyone would have exited the building in time and would have survived. Quindi, ultimamente però, abbiamo anche lanciato un, un progetto per raccogliere le prove, per dimostrare, come ha detto prima il mio collega Ben, che. La mancanza di presidi di sicurezza in quella fabbrica era una mancanza talmente evidente che davvero non si poteva evitare di vedere che le cose non andavano e che era in flagrante violazione non solo delle condizioni della certificazione SA8000 ma anche delle leggi locali pakistane per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi insieme con un'organizzazione che si chiama Forensic Architecture eh, dell'Università di Goldsmith a Londra, abbiamo prodotto un video in cui c'è la simulazione della fabbrica dall'interno, dove si capisce che i presidi per la sicurezza in caso di incendio sono totalmente inadeguati, ma dal quale si evince anche che se invece i presidi fossero stati, al loro posto e sufficienti, sarebbe stato facile per tutti i lavoratori uscire dalla fabbrica. Il video è stato pubblicato come evidenza al giudice di Genova e anche al court in Dortmund. È anche disponibile online e mi consiglio recommend di guardarlo. Se you just google «Outsourcing Risk» è il nome del video e «Forensic Architecture» puoi trovarlo it. Questo video è stato consegnato come prova, come prova documentale al PM della causa a Genova. E però la potete andare a vedere anche voi perché si trova online sotto il titolo Outsourcing Risk, che vuol dire delocalizzare, delocalizzare il rischio. E, e potete vederlo ed è online. Last but not least, and the reason why we're here today, We also filed a complaint at the national contact point for the OECD guidelines on multinational enterprises. Rina is a multinational enterprise and has to adhere to these guidelines. E ultimo, ma non certo meno importante, noi abbiamo presentato un ricorso anche presso il punto di contatto nazionale dell'OCSE in Italia nell'ambito della Convenzione delle, delle, del Regolamento per le Multinazionali. La RINA è una multinazionale. Con questa nostra causa, con questo nostro ricorso, noi chiediamo non solo che si indaghi in maniera più approfondita sul rapporto che Rina ha fatto a suo tempo per la certificazione della fabbrica, ma anche cerchiamo una mediazione per arrivare insieme a capire come fare dei passi avanti per migliorare esattamente tutto il processo. Instead of the privatized system of social audits, where at the moment there is no State inspections should be held and trade unions should be strengthened. Invece del sistema totalmente privatizzato di queste certificazioni sociali che abbiamo adesso, abbiamo bisogno del coinvolgimento degli enti pubblici, dello Stato e del rafforzamento del lavoro in questo settore dei sindacati dei lavoratori. Despite the critique on social auditing, Um human rights due diligence laws and disclosure laws are actually increasing the demand for social audits to be done. But the meager or counterproductive results of social auditing in the textile industry should be taken seriously in other sectors as well. The complaint against Rena should be a wake-up call for the entire industry. Nonostante la nostra critica di questo sistema dell'auditing sociale, in effetti ci sono sempre più richieste all'interno di convenzioni e accordi internazionali di certificazioni sociali di questo tipo. I risultati sono, sono veramente scarsi, quindi bisogna ripensare la situazione e avanzare insieme da questo punto di vista prendendo in considerazione le conseguenze che abbiamo già visto. Thank you. I lavoratori sono i migliori ispettori delle condizioni nelle fabbriche in cui lavorano. E quindi i lavoratori devono poter avere un posto ai tavoli dove si discute delle condizioni nelle fabbriche. Grazie. Grazie, Caroline. io chiedo. A questo punto l'onorevole Girotto, che ringrazio per averci anche supportato nell'organizzazione di questa conferenza stampa oggi, di avvicinarsi, perché a lui lascerò l'ultimo intervento. E partendo appunto dalle ultime considerazioni, abbiamo visto quanto importante e fondamentale è il ruolo degli Stati, naturalmente nel garantire che le imprese multinazionali rispettino i diritti umani lungo le filiere produttive. E abbiamo anche visto come le linee guida Ocse, che l'Italia ha anche essa naturalmente adottato, appunto contengono delle chiare prescrizioni nei confronti delle imprese multinazionali, che quindi per il nostro caso, stiamo parlando di RINA naturalmente, in materia di diritti umani perché esse prevengano danni derivanti dalla loro attività e nel caso questi danni invece ci fossero, applicassero dei meccanismi rimediali efficaci. Allora chiudo con questa domanda all'onorevole Girotto, Presidente della Commissione Permanente Industria, Commercio e Turismo del Senato, una Commissione molto importante, per chiedergli appunto che cosa può fare, insomma, con che impegno ci lasciano come Parlamento italiano, in particolare il suo impegno come Presidente della Commissione. Da una parte per vigilare sugli sviluppi di questo caso specifico, no? che ha una storia molto, molto densa, che però è un caso emblematico. E dall'altra parte per come dire, utilizzare questo, questo elemento, questo, questo caso così importante, eh, come viatico, come elemento di partenza per davvero fare in modo che anche in Italia si sviluppi una maggiore capacità e una maggiore cogenza nel rispetto dei diritti umani dei lavoratori lungo le intere filiere produttive, che se siano in Italia, che se siano all'estero. Eh, onorevole Girotto. Grazie a tutti e grazie ai partecipanti di, questa, di questo convegno che è estremamente importante perché purtroppo eh, stiamo esaminando quello che è uno dei tantissimi casi eh, di questa tipologia di disgrazie. Qui siamo di fronte a una scia di sangue che ha una lunghissima scia di, scia di sangue che ovviamente parte da quando parte l'industrializzazione ma eh, nel settore del tessile è particolarmente grave eh, ricordo a me stesso la tragedia di, di bhopal dell'84 lì ci sono stati 3.000 morti diretti ma mezzo milione di, di persone intossicate abbiamo avuto questa tragedia nel 2012 poi l'anno dopo abbiamo avuto rana plaza col crollo de, del palazzo anche lì un migliaio di morti tra l'altro eh, ha detto prima l'interlocutore tutte tragedie facilmente evitabili quella di Rana Plaza era, era talmente chiara la situazione di pericolosità che le banche e i negozi a piano terra sono stati chiusi perché si vedevano già le crepe nell'edificio quindi banche e negozi le hanno chiuse l'attività la, manufatturiera invece è andata avanti eh, l'industria tessile lo ricordo a me stesso è la seconda industria più inquinante al mondo è seconda solo alla fossile tutti quanti sanno che la filiera fossile è estremamente inquinante e con il più elevato tasso di mortalità è la filiera del fossile la seconda è la filiera del tessile e questi casi purtroppo sono solo le punte dell'iceberg chissà quanti ce ne sono di non arrivati all'onore delle cronache perché se eh, questo caso diciamo ha una colpa ce l'ha nel non essere stato sufficientemente mediatico perché è stato, scusatemi il cinismo, un banale incendio mentre Bhopal c'è stata un'esplosione con lo spargimento di materiale tossico mentre Rana Plaza c'è stato il crollo di un intero edificio in cui c'erano anche altri, altri soggetti questo è stato un banale incendio e quindi non ha avuto la, media, la mediaticità che questi episodi dovrebbero avere ma vengono tenuti sotto banco perché sono appunto le punte dell'iceberg. Noi dovremo cambiare l'intero sistema produttivo mondiale, perché noi abbiamo globalizzato il mercato, non abbiamo globalizzato i diritti. Ora c'è da chiedersi se il mercato debba essere veramente globalizzato, c'è cioè veramente da chiederselo, mentre non c'è da chiedersi assolutamente se i diritti dovrebbero essere globalizzati e i diritti minimi dovrebbero assolutamente essere globalizzati. Io conosco la Clean Cloth, la Clean Cloth Campaign da circa dieci anni, però sono 35 anni che sono, diciamo così, socio di Amnesty International, per cui so quanto la violazione dei diritti umani quasi sempre abbia una matrice imprenditoriale e economica, perché banalmente eh, la violazione dei diritti umani serve per mantenere uno stato sociale in cui gli stipendi siano bassissimi e dove io ho stipendi bassissimi porto le aziende. Le aziende vanno a lavorare. Per cui è l'intero sistema mondiale che va riformato. Eh, abbiamo sentito un rappresentante delle, di un'associazione di consumatori... Ci sono fortunatamente moltissime associazioni di consumatori estremamente valide ed efficienti. Alcune di queste da anni fanno indagini specifiche sull'eticità delle filiere produttive e commerciali. Quindi dalla filiera dell'abbigliamento, la filiera del commercio, la filiera agricola, la filiera elettronica. E i risultati sono sempre stati disastrosi. I risultati sono sempre stati disastrosi, scarsissima trasparenza, scarsissimo rispetto dei diritti umani basilari, come sempre chi comanda è il dio denaro. E ricordo a me stesso che nella filiera dell'abbigliamento, ma non solo, c'è una sperequazione, una distribuzione del reddito che è quanto di più ingiusto possibile lo ricordo a me stesso, se prendiamo la filiera dell'abbigliamento, fatto 100 il costo di un prodotto, l'1% è lo stipendio di chi ha manualmente prodotto quell'articolo, il 12% sono i costi di produzione, il 13% sono i costi del trasporto e dell'imballaggio, il 24% sono i costi della pubblicità, il 50% sono i guadagni dei rivenditori e le tasse. Allora consentitemi intanto un appello a tutti i testimonial, a tutti i testimonial che prestano il loro viso, la loro faccia, eh, il loro status quo di essere famosi, eh, per vendere un determinato prodotto, un determinato servizio. Io li prego, li prego di stare molto molto attenti di prestare attenzione al prodotto che pubblicizzano eh, in italia abbiamo decine centinaia di personaggi famosi che si, si adoperano per fare pubblicità e io li prego per cortesia state attenti a quello che c'è dietro la facciata quello che c'è dietro la facciata quello che c'è dietro il bancone la politica oh, degli compiti essenziali, il compito essenziale della politica è garantire la sicurezza dei lavoratori. Non, non, non si può pensare a un compito più essenziale del garantire la sicurezza dei lavoratori. Allora la politica deve impegnarsi, ed è questo l'impegno che io personalmente mi prendo, a migliorare l'accesso ai meccanismi in cui appunto si rimborsano purtroppo le vittime di queste tragedie quando avvengano. Eh, dobbiamo far sì che le aziende e le, le imprese di certificazione rendano pubbliche le relazioni ispettive e questo è un punto principale, non si può, le, nessuno si può nascondere dietro il paramento della privacy la privacy è un valore sacrosanto ma quando ci sono atti privati che non hanno rilevanza pubblica che non, mettono, che non toccano gli interessi pubblici ma quando io ho un processo di eh, eh, certificazione sulla sicurezza di un'unità un produttiva cosa ci può essere di, di meno privato e più pubblico è chiaro che tutto deve essere trasparente e pubblico questo è un ruolo fondamentale sul quale io personalmente mi impegno e con gli amici di clean Gold campaign eh, gli chiedo di pungolarmi continuamente affinché questo venga portato avanti ma non è una scusante, lo si deve fare a livello globale. Noi come, come Italia faremo tutto il possibile, ma dobbiamo farlo a Bruxelles e eh, all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dobbiamo far sì che le imprese abbiano l'obbligo di rispondere delle violazioni dei diritti umani nelle loro catene di fornitura. Un'azienda non può più trincerarsi dietro il fatto, ma... È un mio terzista, io non sono responsabile di quello che fanno i miei terzisti. Non è possibile. È troppo comodo scopare la polvere sotto il tappeto e dare la responsabilità agli altri. Devi avere la responsabilità di tutta la tua catena di fornitura. E dobbiamo imporre alle aziende di certificazione l'obbligo di rispondere della veridicità delle loro ispezioni e combinare sanzioni qualora non vengano identificati i rischi delle violazioni delle leggi. Non è possibile, non è possibile nel 2000, negli anni 2000 eh, avere notizie in cui le persone bruciano vive perché le finestre sono sbarrate, perché le uscite, le uscite di sicurezza sono bloccate, perché gli estintori vengono messi solo il giorno dell'ispezione. Queste cose non si possono sentire, queste cose non si dovrebbero nemmeno dire sottovoce, io mi rendo conto che queste cose andrebbero urlate, ma non, non è il tono di voce che poi porta all'efficacia delle misure legislative, per cui io mi impongo di non alzare il tono di voce anche se queste sono cose che andrebbero urlate. E noi come politica abbiamo questi impegni che ho appena elencato, mi permetto solo di, di dire ai cittadini che un piccolo impegno possono prenderlo anche loro perché fortunatamente esistono dei marchi di certificazione di, della filiera solidale i marchi Fair Trade, altri marchi che danno garanzia di come un determinato prodotto è stato appunto prodotto quindi un po' di impegno, un po' di maggiore impegno anche da parte dei cittadini ci può essere è chiaro che il grosso dell'impegno ce l'ha la politica, per cui io uh, posso assicurarvi il mio personale, sicuramente anche quello del movimento che rappresento e conto su tutti voi affinché continuiamo a lavorarci sopra, finché non avremo più notizie di queste tragedie che, come è stato ben detto, si possono e si devono assolutamente evitare. Grazie. Grazie per le parole concrete che ci lascia alla fine di questa conferenza stampa. Eh, state osservando quello che vedete, il video di cui parlavamo prima della Forensic Architecture, vi consiglio veramente di vederlo, sono veramente 20 minuti interessanti, lo potete trovare anche sul nostro sito www.abitipuliti.org, l'abbiamo anche pubblicato lì. E vi prego di seguire gli sviluppi di questa iniziativa, di questo caso, che, di cui daremo conto costantemente, come facciamo sempre come campagna italiana, sia sul nostro sito ma anche sulla nostra pagina Facebook. Eh, vi ricordo che là ci sono dei materiali importanti da ritirare, c'è un'analisi del caso sintetica che abbiamo tradotto per voi e ci sono anche altri materiali interessanti della campagna e delle organizzazioni qui presenti. E vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione e buona giornata. Grazie.